in tante libreria perché vi piacerà, e' in tante libreria perché vi piacerà, vi piacerà. Una casetta dei libri, anche ad Arezzo, è stata inaugurata nel parco di Antria, frazione del comune capoluogo un luogo dove lasciare libri che sono già stati letti e che possono essere donati ad altri bambini. La società deve investire assolutamente nei bambini e nei bambini che sono il futuro di domani e quindi la scuola assolutamente ha proprio investito anche perché l'importanza di una cosa così particolare che nel nostro territorio penso che sia, almeno nel territorio arettino, l'unica esperienza grazie, grazie. Che, della quale siamo a conoscenza e soprattutto eh, la, la volontà e la forza che hanno avuto le maestre nel portare a, a compimento con determinazione eh, questo progetto è stata penso da encomiabile Una iniziativa resa possibile grazie al fatto che la scuola Doremi di Antria ha aderito ad un progetto del FAI per le scuole dal titolo Paesaggi in Movimento Il progetto ha avuto poi l'appoggio della Fondazione Arezzo Comunità